Ah, amore! Ah, vieni, mi sono fatto male al naso! Mi sono fatto male al naso! Ah, cazzo! Mi sono rotto male! Ma sei un scemo? Uzzamore, ho visto su TikTok Ozzasciremo Ti amo, amore mio Amore mio ti porto la colazione a letto. No, non voglio niente. Dai, ti porto la colazione, amore. Ehi. Ti amo. Sì. Ti sei arrabbiata? Sì. Dai, era divertente. No, non è divertente. Non è divertente, amore. Di ce la ballevo! Ora ce la faremo? Eh? Oh no, Vito, no Si è fatta male No, Vito no! Questa sì, sei no. la tragica Questa sì, sei la no. tragica Sì, sì, sì, ce l'abbiamo Mani dietro la schiena Mani dietro non, non la schiena tutto ciò che dirà verrà usato contro di lei in tribunale. Vieni mamma! Altra roba bellissima. Praticamente ieri eravamo in van e, e Fede ha le, ha le telecamere in casa uh, con cui controlli, giustamente, no? Perché c'hai i fan sul piano sul balcone, quindi... E praticamente niente, uh, dalle telecamere non solo puoi vedere, ma puoi anche parlare, Ok? Quindi praticamente a un certo punto c'era Chiara che stava mangiando con la sua amica e fa, guarda, guarda come... Eh, boh, magari non voleva che glielo dicessi, eh. vabbè, io sono molto delicato. Comunque con Chiara Biasi e stavano mangiando e Fede, tutto contento, mi fa, guarda, guarda come le faccio cagare addosso. Attiva il microfono della roba e fa, uè, belle fighe, e caccia un rutto, incredibile. Ma, dire? Dire? Ma sei un mostro! No, perché? E mi ha zoomato, mentre lo faceva, zoomava su Chiara per farmi vedere la sua reaction. Dov'è mia moglie? Mia moglie oh! si è sorpresa. scusa amore era troppo divertente amore fallo tu al papà fallo al papà guarda voilà un tarocco di... della mamma tarocco cosa vuol dire un tarocco una contraffazione amore contraffazione stiamo facendo una cosa illegale ci potrebbero arrestare perché Perché se la polizia scopre che stiamo facendo un tarocco di Chiara Ferragni ci arrestano no amore. <ride> Sono <scherzato>. no no no no no non ci arrestano no <ride> Amore, sto scherzando! Mu, papà, mu! Venga papà! Ciao, <gülüyor> <Sono> veli, amore! Venga Ciao! Venga qui! Sono sveglio, amore! Mamma! Mamma Basta, no, ne ho! Armaglio degli scherzi, vabbè c'è sempre questo. Questo è un grande evergreen. Secondo me è sveglia però. Non sono stronzo non sono stronzo voglio farti uno scherzetto va bene scusa amore questo era uno scherzo in diretta ciao amore vuoi salutare i followers ok ciao scherzone ho oh, oh, oh, oh. riuscitissimo questo scherzone! scherzone. Andi risate oh oh. Vabbè niente non è, non è riuscito lo scherzo raga